Sì, Presidente, la ringrazio, anche meno come sempre. No, per rispondere al consigliere primo, chiaramente velocemente, nel senso che mh, a me non mi pare che comunque nel centro storico, a Piazza Venezia eh, o comunque a Piazza di Spagna ci siano dei punti ristoro, dei punti ombra per, per i cavalli, insomma questo mi, mi è nuovo questo concetto ecco, di, di, di, di, come dire, di salvaguardia degli animali in mezzo comunque a un contesto urbano e dove comunque d'estate insomma dove c'è il sole cocente devono rimanere sotto al sole, abbiamo visto insomma, tante volte immagini comunque ripetutamente di animali chiaramente diciamo in sofferenza, insomma. perciò eh, come dire, nel centro storico va bene come se esistessero dei punti di ristoro, nelle ville storiche dove comunque c'è ossigeno, ci sono alberi, sicuramente c'è più ombra, non dovrebbe andare bene, ma lì servirebbero invece dei punti di ristoro. Mi sembra veramente un controsenso, Presidente, cioè, qua siamo veramente oramai non lo so, all'assurdo. Eh, perciò io eh, dico al consigliere Primo che, comunque, diciamo eh, politicamente eh, su questo non abbiamo delle, delle convergenze, su altri punti eh, sì, però insomma, ecco, cioè, mi sembra veramente di, di, di andare proprio sull'assurdo. Sui percorsi invece sono stati comunicati comunque all'interno delle commissioni preposte, commissioni ambiente, che comunque possono essere poi eh, riconvocate dopo l'approvazione di questo regolamento, proprio per cercare insomma, ecco, di individuare eventualmente altri percorsi. Percorsi che sono stati già individuati, perciò è tutto avverbale, ci sono anche comunicati stampa. perciò anche a mezzo stampa insomma, è stato riportato più volte quelli che sono i percorsi. Percorsi comunque nobili eh, sia dal punto di vista turistico, storico, architettonico, insomma, più che, più che risaputi e chiaramente diciamo con una, una pavimentazione idonea, perché, insomma, cioè, parliamo delle ville storiche. Come se i percorsi siano sconnessi, ma eh, parliamo ecco, che su strada invece, chiaramente, sicuramente non, fa, eh, come dire, non, non, non, non giova chiaramente all'animale. Perciò, eh, se una delibera di giunta è già pronta, ecco, dovrebbe essere un, un fattore positivo. Di, di, di grande attività amministrativa politica, più che altro invece un, un punto di demerito, perciò su questo non, non mi trovo d'accordo col consigliere De Priamo, io esprimo parere eh, contrario eh, in nome del Movimento 5 Stelle, grazie Presidente.